Siamo ragazzi della scuola del Norfo di Cambio. L'attività che faremo oggi è WUR AI. Avremo la possibilità di conoscere meglio noi stessi e gli altri, soprattutto in un contesto nuovo. Ragazzi, oggi lavoreremo su noi stessi. Prenderemo due cartoncini colorati che verranno sovrapposti a formare una margherita in 3D. Su ogni petalo inseriremo dei pregi, dei difetti, delle qualità, una riflessione inerente questo anno, quello che magari è un vostro desiderio, una vostra ambizione, o semplicemente un saluto in qualsiasi lingua voi vogliate. Alla fine ci si confronterà su come ci vediamo noi e come invece ci vedono gli altri. E ad ogni fiore eh, inseriremo il nostro, il vostro nome, in modo tale da renderlo originale e ovviamente identificativo. Che dirvi, tanto entusiasmo e grinta e pronti, partenza, via! Ciao a tutti, sono Viola. Oggi sono molto entusiasta di partecipare a questo progetto. Sono una persona empatica perché mi piace aiutare le persone in pericolo, ma allo stesso tempo una persona molto svogliata. Ricorderò dei miei compagni con la parola legame perché mi fa ricordare il legame che ho stretto con loro in questo anno difficile vi saluto con un bel ni hao Ciao a tutti, io sono Lorenzo e questo è il mio fiore secondo me la mia qualità più importante è il mio senso dell'umorismo che mi permette di non crollare mentre la, la mia caratteristica fisica principale è la spettacolare altezza. Sì, vi saluto con adios! Ciao a tutti, io sono Ornella e nella famiglia vengo considerata una delle più creative. Infatti, mi piace disegnare e lavorare in legno con gli insegnamenti di mio nonno. Nonostante tutto uno dei, miei, uno dei miei sogni sarebbe poter um, viaggiare il mondo con ogni suo piccolo paesino, ma soprattutto il Giappone. Per questo vi saluto con un sayonara. Questo lavoro può essere proposto i primi giorni di scuola all'accoglienza per dare la possibilità ai ragazzi di familiarizzare con la nuova realtà scolastica. L'attività laboratoriale è finalizzata alla conoscenza dei compagni, alla socializzazione e alla creazione di uno spirito di gruppo in un clima sereno.